Il mio intervento si colloco tra, diciamo, nelle tre, nelle tre salienti dell'incontro, condanna, diritto, utopia. Ecco, il lavoro di cui parlerò sta un po' tra la condanna e un po' tra l'utopia. Per questo vorrei cominciare dalle Georgiche di Virgilio, dal primo libro delle Georgiche di Virgilio, in cui ai versi grosso modo 118 e seguenti, perché intendesse poi darseli a vedere, eh, Virgilio enuncia un po' il mito di fondazione del lavoro agricolo, se così possiamo chiamarlo. Eh, prima elenca in modo sintetico numerose attività che si svolgono sui campi, eccetera, e poi eh, se ne esce in queste parole. Eppure, dopo tanta fatica di uomini e di buoi nel vol voltare e rivoltare la terra, ecco che le oche ingorde o le grude, lo strimone, vengono a produrre i loro danni. Così come la cicoria dalle amare fibre o l'ombra nociva. Per quale motivo il lavoro agricolo è condannato a subire simili danni a dispetto delle fatiche umane? Ed ecco la risposta mitica elaborata da Virgilio. È il padre Jupiter lui stesso, che ha reso non facile la via della coltivazione e per primo fece smuovere con arte la terra dei campi, aguzzando con le preoccupazioni i pensieri dei mortali, non sopportando, ecco questo è il punto, non sopportando che i suoi regni intorpidissero torpere, usa il verbo torpere, che i suoi regni intorpidissero in preda al Veternus. Ora vedremo fra un momento cos'è questo pericoloso Veternus che Jupiter temeva tanto per gli uomini. Ma in, intanto chiediamoci: per quale motivo i regni di Jupiter, le campagne abitate dagli uomini, avrebbero dovuto intorpidirsi? Perché? Prima che Jupiter salisse sul trono, continuava Virgilio, ecco, e cito di nuovo, nessun contadino lavorava i campi, non era neppure permesso marcare i terreni o dividerli con un confine. Il cibo era a disposizione di tutti e la terra spontaneamente portava ogni cosa con grande liberalità senza che nessuno dovesse chiedere niente. Fu Jupiter che fornì ai neri serpenti il loro malvagio veleno, ai lupi ordinò di far preda e al mare di sconvolgersi, scosse giù il miele dalle foglie nascose il fuoco, fermò il vino che scorreva nei ruscelli, in modo che poco a poco la necessità desse forma alle diverse arti con l'esperienza e cercasse nei solchi la pianta del frumento, facendo balzar su, dalle vene della selce il fuoco nascosto e così poi continua. Eh, finché dopo aver enumerato tutte le attività che l'uomo fu costretto a escogitare per sopravvivere, conclude, vennero le diverse artes, le diverse capacità umane, le diverse arti e il labor improbus, la dura fatica, fu vittoriosa su tutto e il bisogno che preme nelle difficoltà della vita. Questo mito virgiliano segna la nascita del labor improbus, del lavoro dei campi, inteso come una fatica dura, eccessiva, crudele, perché lo chiama improbus. E labor, come sapete, in latino non significa lavoro, ma significa fatica. Quindi è una fatica crudele che uh, Jupiter impone. Esso sarebbe stato direttamente imposto dagli uomini, mar marcando in questo modo che cosa? La fine dell'età dell'oro l'ha detto, Tut mentre prima non si segnavano i campi, no non c'era bisogno di, di scavare, di, di seminare, di produrre, eccetera, poi Iupiter intervenne e introdusse il labor improbus. Quindi questa epoca di serenità, di prosperità, che la mitologia romana collocava direttamente sul suolo del Lazio, no? sotto il regno di Saturno, viene sconvolta dall'intervento di Iupiter. Eh, si tratta di una visione piuttosto cupa dell'agricoltura che contrasta con la facilità di vita garantita agli uomini dell'età precedente salvo che questa età, ecco l'età dell'oro in apparenza così felice e priva di durezze agli occhi di Jupiter presentava un pericolo gli uomini sarebbero sprofondati nel Veternus che cos'è il Veternus? Veternus è un aggettivo che deriva da vetus, cioè vecchio, quindi tutto ciò che è vecchio, quindi porta con sé le connotazioni della vecchiaia, la decadenza, l'indebolimento, l'infiacchimento, eccetera, eccetera. Probabilmente sottotende Morbus, Morbus Veternus. Insomma, una specie di malattia della vecchiaia che indebolisce le facoltà spirituali ed è simile a quello che i greci chiamano lethargos, da cui il nostro letargo, lethargos, il cadere nella, nella dimenticanza. Il Veternus è una forma di pigrizia endogena, un freno all'azione, una paralisi spirituale. Noi potremmo tradurre Veternus con depressione, e non sarebbe sbagliato. <coughs> e i romani temevano il veternus, lo evitavano, pensavano che da esso fosse necessario scuotersi. <coughs> Come testimonia quel personaggio di Plauto che afferma: Preferisco di molto fare qualcosa piuttosto che dormire, ho paura del veternus. Ha cioè, paura che dormendo troppo, poi quando si svegliava era preda il indebolito. Eh, allo stesso modo il Celio di Cicerone dichiarava che se non si fosse scontrato in città con tavernieri e acquaioli, Roma sarebbe stata preda del Veternus. Cioè, se non ci fossi io, gli do un po' di vita scontrandomi con questa gentaglia, eh, Roma si sarebbe afflosciata. No? Eh, e così... Eh, anche gli animali devono essere riscossi da questo stato di, terpo, di torpore che Columella diceva bisogna fare muovere, fare girare, stimolare il gregge, altrimenti il gregge cade nel Veternus e poi gli animali muoiono. Insomma, il Veternus è una cosa seria che eh, eh, Catullo, in, un, in uno dei suoi epigrammi, Definiva anzi stolidus veternus, cioè ci aggiungeva una piccola nota: e non si è soltanto fiacchi, pigri, ma anche un po' istupiditi, un po' tonti. Diciamo. Questo era lo stato in cui, secondo Jupiter, sarebbero piombati gli uomini se, se lui non fosse intervenuto facendoli lavorare, rendendogli la vita difficile, diciamo, una vita troppo facile. Produce, noi potremmo dire, la depressione. Un'affermazione potrebbe anche suonare attuale in un paese che fa un uso smodato, come è noto, di antidepressivi. Quindi, cioè, evidentemente, c'è un legame con una certa stabilità, almeno di alcuni gruppi, e il, ehm, la depressione. Tra l'altro, apro una parentesi: la storia della depressione, dei modi in cui è stata chiamata, sarebbe interessantissima da sviluppare, perché. Eh, per i romani esiste addirittura una dea, la dea murcia. La dea murcia è la dea che rende inerti, inertes, che impiattisce, rende deboli. Poi eh, in seguito, oltre che veternus, si comincia a usare in latino anche eh, la parola greca achedia, che è la pigrizia, che diventa la nostra acidia. E Accidia ha poi tutto un suo percorso affascinantissimo perché entra nella religione cristiana e diventa un peccato. Cioè, qui eh, siamo in una fase in cui la depressione, l'incapacità di fare, no? la, la, il sentirsi deboli e fiacchi, viene colpevolizzato. Noi tendiamo a medicalizzare l'Eternus. I cristiani, invece, chiamandolo Accidia, tendevano a a punirlo per esempio Petrarca che poi era un uomo tutt'altro che acidioso perché ha scritto come un pazzo e studiato ancora di più però si accusava di accidia, diceva io mio peccato è l'accidia. quindi questo sarebbe come, come dire partendo da Murcia e dal Veterno su su su sarebbe una storia interessante ma noi non vogliamo abbandonare il, il testo di, di Virgilio e questo, il messaggio ideologico veicolato da questi versi, dunque, è se voi non lavorate, uno, rischiate di cadere nel Veternus, due, questo è un obbligo che vi ha imposto Zeus, quindi, eh, scusate, Jupiter, <ride> quindi eh, piccoli agricoltori che vi spaccate la schiena sul, uh, sul campo, schiavi operari che lavorate incatenati, eccetera, rendetevi conto che lo dovete fare perché è Jupiter che l'ha imposto. E anche voi, proprietari terrieri, che imponete queste fatiche ad altri uomini, rendetevi conto che è state dalla parte di Jupiter perché è lui, è lui che l'ha voluto. Ecco. l'età dell'oro quindi si presenta, ecco la componente ideologica, si presenta come esattamente l'età dell'antilavoro, è il rovescio del lavoro. Eh, si potrebbe dire che è un mito creato per sottrazione, si toglie il lavoro dei campi, si toglie eh, la spremitura dell'uva e quindi la produzione del vino, perché il vino scorre liberamente nei ruscelli, si toglie di mezzo la raccolta del miele perché il miele è spontaneo e via, ecco, si cancella tutto e si rende l'umanità felice di non lavorare, salvo che, diceva Jupiter, però così rischiate il v'eternus. Ecco, quindi io vi ho salvato facendovi soffrire, condannandone, ah, condannandone diciamo, alcuni di voi, non tutti, al laborimpropus. Ciò detto, volevo passare a una seconda riflessione che fa parte della componente utopia del mondo del lavoro, provando a fare una domanda, diciamo, impertinente. D'altra parte, quando si vuole capire meglio una cultura, si vuole entrare dentro um, una cultura, eh, se la domanda viene da un angolo un po' imprevisto, da, da un angolo diverso dal solito, c'è più speranza di avere risposte interessanti. E allora la domanda che io vorrei porre, impertinente, e la pongo all'età dell'antilavoro, cioè all'età dell'oro, è questa. <coughs> Ma nell'età dell'oro esisteva almeno il commercio, cioè quello che i, i romani chiamavano il negozium mercature, c'era, era previsto. Sembrerebbe di no, perché eh, dato che la terra produce spontaneamente i suoi frutti, non c'è bisogno di commerciare e di scambiare, che sono poi quegli aspetti diciamo, conseguenti al lavoro sono indispensabili alla produzione economica. Si produce e poi si commercia, si scambia e così si va avanti nell'economia. Quindi sembrerebbe proprio di no che non ci fosse, oppure invece c'era, invece c'era qualcosa di simile al commercio. Eh, certo, se c'era doveva essere un tipo di commercio del tutto insolito un tipo di commercio del tutto adeguato in qualche modo ai principi utopici dell'età dell'oro. Che commercio poteva essere? O meglio, esiste una variante, una qualche variante del mito dell'età dell'oro che prevede anche l'esistenza del commercio? Un po' questa è la domanda. Una prima risposta la possiamo trovare in un dialogo di Filostrato, un, uno diciamo dei due filostrati, questi celebri scrittori eh, retori greci del secondo secolo d.C., che eh, ha scritto un graziosissimo dialogo, fan, fantasiosissimo dialogo, che si chiama l'eroico. Nell'eroico di Filostrato si svolge a un certo punto un dialogo fra un vignaiolo, è un mercante fenicio. E il vignaiolo rimprovera ovviamente il mercante di cosa? Di essere una persona avida e ingannatrice, alla maniera di tutti i mercanti. Vedremo che questo aspetto del negozium mercature, cioè eh, del lavoro del mercante, l'ingannare e l'essere avido è un po' una costante che dovremmo seguire nelle nostre riflessioni. Il mercante fenicio, seccato, risponde al vignaiolo, dice, beh, anche tu, però dovrei cercare di vendere il mosso e il vino a qualcuno, se no, come fai a campare? Il vignaiolo risponde, questo è indispensabile, visto che non si vive nel paese dei ciclopi, in cui la terra produceva tutto spontaneamente. Comunque, dice, io col commercio ho poco a che fare, perché? Non tratto con i mercanti, Tanto per cominciare non so neanche cosa sia una dracma quindi non usa il danaro ma vendo e compro o compro il bue scambiandolo col grano il capro scambiandolo col vino e così di seguito quindi lui pratica solo il baratto Pratica solo il baratto pronunzio poche parole e poche ne ascolto quindi parla il meno possibile. Lui commercia, dice sì, sono costretto a fare un po' di commercio, ma che commercio è il mio? Beh, io no, non uso denaro, non vendo e non compro, io baratto le cose e cerco di parlare il meno possibile e di ascoltare soprattutto il meno possibile. A questo punto il fenice gli ribatte, dice, ma tu stai parlando del mercato dell'età dell'oro? Eccolo, Cruisea, Gorà più adatto agli eroi che non agli uomini. Ecco una prima traccia per il mercato dell'età dell'oro. Ce la dà il, il vignaiolo, cioè barattare e parlare il meno possibile, non usare denaro, eccetera, eccetera. In esso, nel, in questo tipo di, di, di mercato, ha poco spazio la parola scambiata. Questo è molto interessante. Non c'è contrattazione. E quindi... Se, se il, il mercante fenicio ha ragione, esisteva una qualche forma di commercio nell'età dell'oro e se esisteva doveva essere simile a quello che ci ha appena detto il vignaiolo, cioè a un tipo di commercio elementare. No? Eh, quindi esistevano varianti di questo mito, esistono varianti di questo mito in cui si prevede l'esistenza di un commercio, ma evidentemente doveva avere delle caratteristiche di questo commercio, delle caratteristiche diciamo strutturali che lo rendevano conforme alla mitica età dell'oro che era dominata come sappiamo dalla semplicità dall'essenzialità nel vestire, nel cibo, nel comportamento eccetera eccetera ora si tratta solo di un mito cioè di una battuta che fa il, eh, il mercante fenicio oppure ci sono testimonianze nel mondo antico che questo tipo di commercio, come lo descrive il, il vegnaiolo, esisteva. C'è cioè un commercio dove si parlava poco o, e, e si barattava e, e quindi vabbè, con una serie di conseguenze immaginabili. Esisteva, ecco, e qui possiamo cominciare a seguire una pista che ci porta fino all'età moderna, fino al 400, ma ci porterebbe anche oltre. La pista parte da Erodoto, tanto per cambiare, perché verso la fine del quarto libro Erodoto racconta questa storia. I cartaginesi raccontano che c'è una regione della Libia abitata da uomini i quali vivono al di là delle colonne d'Ercole, quindi siamo fuori dallo spazio ritenuto culturalizzato, diciamo culturale da parte dei Greci. Quando i cartaginesi arrivano fra costoro, scaricano le merci, le dispongono in ordine lungo la spiaggia, poi risalgono sulle navi e sollevano una colonna di fumo. Gli indigeni, vedendo il fumo, vengono al mare e poi a fronte delle merci depongono dell'oro e si ritirano. I cartaginesi sbarcano nuovamente e controllano. Se l'oro sembra loro adeguato al valore delle merci, lo prendono e si allontanano. Altrimenti, imbarcatesi nuovamente, stanno ad aspettare. E gli altri, fattisi avanti, depongono altro oro, finché li persuadono. E poi continua Erodoto. Non si fanno mai reciprocamente torto perché né i cartaginesi toccano l'oro prima che gli indigeni abbiano reso pari al valore delle merci, né questi toccano le mercanzie prima che gli altri abbiano preso l'oro. Cioè non succede che questi escono, afferrano la roba, scappano e se ne vanno, no. È un regime di grande giustizia. Però questi non si vedono nemmeno, non solo non si parlano, ma proprio non, non, si, non, non si conoscono, potrebbero essere chiunque, no? Quindi è una forma di, di scambio che sembra abbastanza simile a quella che prospetta il, il vignaiolo per, per l'età le, dell'oro, cioè in cui si parla poco o nulla, non si usa denaro, si baratta, eccetera, eccetera. E in più c'è questo elemento molto interessante della giustizia, cioè non si fanno mai torto. Uno si aspetterebbe che eh, una delle due parti si approfittasse dell'altra e invece... Questo non accade. In realtà questa testimonianza di Erodoto ha avuto una grande fortuna fra gli storici e i, diciamo, i teorici dell'economia. Perché nel 1903 uno studioso che si, che si chiamava Philip Hamilton Grierson attribuì a questo tipo di scambio eh, il, un ruolo importante, cioè l'economia umana sarebbe cominciata così, cioè i primi scambi tra gli uomini si sarebbero svolti secondo quello che lui chiamava il modello del silent trade, il commercio muto, il silent trade. Ora, questa ipotesi di Grilson, poi molto evolutiva, è stata abbandonata da gran tempo, eccetera, eccetera, però a dimostrazione di quanto questo uh, passo di Erodoto ha avuto fortuna no, nella nostra Culture. A noi interessa però notare come in Erodoto ci sia già tutta una serie di elementi che incontreremo anche in resoconti successivi, fino all'età moderna. In primo luogo questo tipo di transazione si consuma con popolazioni lontane, remote, remote nello spazio. I Libi abitano fuori dalle colonne d'Ercole. Inoltre lo scambio ha luogo, in un luogo liminare, su una spiaggia che, che, che separa due mondi, la terra dal mare. E poi un'assenza totale di reciproco controllo, nessuno controlla l'altro. E eh, questa assenza di controllo però è compensata dal fatto che c'è una regola e questa regola è la giustizia. Non ci si fa torto. Quindi la superiore presenza di diche, come, la, come, la, come dice Erodoto, la superiore presenza di diche, la giustizia, come arbitra dello scambio, rimanda anche lei alla mitica dell'oro, che era proprio un mondo dominato dalla giustizia, assoluta, eh, dalla pace e dalla giustizia. Se dai greci passiamo ai romani, avremmo diverse testimonianze etnografiche interessanti da analizzare, però noi ne prendiamo in esame soltanto una, che viene da Pomponio Mela. Eh, trascuro a malincuore Plinio il Vecchio perché, come al solito, questo scrittore, che a volte è così ostico, così duro, e che sembra anche così sciatto, però ha delle espressioni molto felici. Per definire questo tipo di commercio che vi ho descritto, lui lo definisce un commercio fatto nullo commercio lingue con nessun scambio di lingua, no? Quindi è uno scambiarsi nullo commercio lingue, più bello di Silent Trade, mi piace più nullo commercio lingue. Allora, eh, Pomponio Mela, dopo aver descritto le terre del settentrione, fino alla misteriosa Ultima Tule, il suo periplo riprende verso oriente, in direzione dell'India, attraverso le regioni scitiche. E dice Pomponio Mela sono usciti gli, andro gli androfagi e i saci, separati da una regione inabitabile perché rigurgita di fiere. Di seguito vi sono nuovamente luoghi infestati da belve, fino a un monte a picco sul mare di nome Tabi. A grande distanza da esso sorge il monte Tauro. Nel mezzo abitano i seri una stirpe di grande giustizia, eccolo un'altra volta, notissimi per il loro modo di praticare il commercio, lo conducono infatti a distanza, lasciando le merci in luoghi solitari. Quindi anche i seri che sono poi i produttori della seta, quindi sono produttori importanti perché da loro viene la seta che poi viene portata fino a Roma, la seta la commerciano così. Non si fanno vedere, la lasciano in un luogo, aspettano, è lo stesso meccanismo che abbiamo visto con, con Erodoto. Di nuovo, il commercio mutuo viene praticato con genti lontane che abitano terre remote, anche in questo caso, lo scambio prevede la reciproca assenza delle parti e un grande rispetto per la giustizia. Eh, bisogna avere a che fare con una stirpe di grande giustizia, come dice Pomponio Mena, i seri, altrimenti su commercio non si può fare. Che è okay, una cosa che, come sappiamo, è un altro modo per richiamare un po' il mito e eh, l'utopia dell'età dell'oro. Però possiamo anche uscire dal mondo classico, perché no? E avviarsi verso quello a noi più vicino, passando per il IV-V secolo d.C. Eh, in compagnia di un viaggiatore cinese, Fa Hien. Fa Hien era partito alla ricerca dei libri buddisti della sua disciplina, e per fare questo intraprese una lunga peregrinazione che lo portò in India e poi a Ceylon, insomma in Sri Lanka, e dove giunse in un luogo chiamato Shingala. Eh, Plinio lo chiamerà a sua volta a Taprobane, l'aveva chiamato Taprobane, però Fahien lo chiama Shingala. E che cosa dice di Shingala Fahien? In origine il paese non aveva abitanti umani ma era occupato solo da spiriti e naga, nome locale per indicare un tipo di spiriti, con cui i mercanti di vari paesi commerciavano. Quando lo scambio aveva luogo gli spiriti non si mostravano, semplicemente esponevano le loro merci preziose con attaccati dei cartellini che indicavano il prezzo. I mercanti acquistavano, secondo quanto indicato, e si portavano via la merce. Qui c'è una variante, cioè si mette il, il bollino del prezzo sul, sulle merci lasciate per il commercio mutuo. Cioè c'è già scritto quanto vogliono, diciamo. Mentre nell'altro modo c'era eh, sia in Erodoto sia in Pomponio mela, questo meccanismo interessante della contrattazione a distanza in muta, no? tornare, poi aggiungere, poi aggiungere, fino a trovare soddisfazione. No, qui si chiede direttamente, gli spiriti naga vogliono un tot, e questo tot gli viene dato. La natura di spiriti o naga, assunta da una delle due parti della transazione, è abbastanza nuova. Adesso il commercio mutuo si sposta direttamente nel territorio del soprannaturale, Stavolta non siamo di fronte solo a popoli remoti, ma direttamente a creature non umane. Vediamo anzi in che modo un viaggiatore arabo dell'undicesimo secolo, cioè Abu Hamid al-Garnati, parla dei popoli che vivono sul Volga e che commerciano con quelli che stanno sulle rive del mare delle tenebre, così lo chiama. È un racconto veramente favoloso questo. Dicono i mercanti che le tenebre sono vicine a questo popolo e che i Jura, cioè gli abitanti che stanno presso al mare delle tenebre, si recano in questa tenebra addentrandovisi al lume di fiaccole e trovano un albero grande come un villaggio su cui sta un grande animale che dicono sia un uccello e portano con loro delle merci. Ogni mercante colloca la sua roba a parte, ci fa un segno e torna indietro. Poi tornano lì e trovano altre merci adatte al loro paese. Ognuno ne trova una certa quantità messa lì accanto alla sua mercanzia e se gli va la prende o se no si riprende la sua roba e lascia l'altra con scrupolosa onestà. Di nuovo il tema dell'onestà e della giustizia. Altrimenti questo commercio non si può fare. Anche eh, l'altro viaggia viaggiatore arabo più celebre, Ibn Battuta, riferisce che risalendo il Volga visitò la città di Bulgar, da cui aggiunge avre avrebbe voluto recarsi nel paese delle tenebre, ma poi vi rinunziò per le grandi difficoltà e il poco frutto di questo viaggio. Sembrano racconti di Borges, no? eh, in realtà sono dei viaggiatori veri che, che, che fanno questi, questi resoconti. Eh, il Bibbio battuta però, riferisce basandosi sui racconti altrui che i mercanti si inoltrano in quelle terre solo con slitte trainate da cani, anzi solo questo animale sa guidarli fin lì. Quando infine i mercanti hanno compiuto in questo deserto 40 tappe, arrivano alle tenebre. Là essi praticano il commercio mutuo delle belle di Zibellino, di Scoiattolo e di Ermellino, secondo quel solito meccanismo. Ibn Battuta aggiunge poi questa interessante osservazione. Coloro che vanno là non sa se quelli che vendono e comprano da loro, da, da, da loro sono uomini o geni non vedono mai nessuno. Come nella scingala di Fayenne, la natura dei partner invisibili oscilla dunque fra umanità e soprannaturale, così come quel misterioso cielo appollaiato sul grande albero. Avviciniamoci ancora di più a noi, già in età moderna, con il resoconto di un viaggiatore veneziano, Alvise de Camosto, che a 22 anni, nel 1454, si imbarca al servizio dell'infante Enrique de Portogallo, e i portoghesi erano già grandi navigatori, quindi se un, se un italiano, un veneziano, voleva navigare si doveva mettere con gli spagnoli, con i portoghesi. Quindi al servizio di Don Enrique del Portogallo eh, compì due viaggi lungo la costa atlantica dell'Africa e, e, e giunse fino alla Guinea-Bissau, che poi sarà, diventerà in seguito un dominio portoghese. Tornato a Venezia nel 1463, quindi dopo dieci anni, Alvise scrisse una relazione che possediamo. E quando narra del commercio di Salgemma, che si svolgeva fra... Tagazza, una miniera molto ricca in Mauritania, e la regione dei Melli, cioè l'odierno Mali, eh, Alvise riferisce anche quanto ha appreso dai mercanti che si recano fino in Mali per smerciare il loro sale. <coughs> cioè questi mercanti si partono da Tagazza, vanno fino in Mali, <coughs> lì eh, lasciano il loro sale. E che cosa fanno i mercanti del Mali? col sale che hanno acquistato? E, e, la risposta è, è molto interessante perché del sale ricevuto gli abitanti del luogo, cioè quelli del Melli, una parte ne tengono per sé, parte invece lo dividono in pezzi, dopodiché fanno un grande esercito di uomini i quali a piedi compiono un viaggio assai lungo, portando ciascuno una porzione di sale sulla testa. Il viaggio è a termine solo allorché essi siano arrivati fino sopra una certa acqua la quale non hanno saputo dire se è dolce, ovvero salsa, ma probabilmente si tratta del fiume Senegal. Una volta giunti sulla riva di quest'acqua, ciascuno mette finalmente a terra il proprio blocco di sale facendo così una fila di mucchi e pone un segno su quello che gli appartiene dopodiché tutti tornano indietro di una mezza giornata. A questo punto arriva un'altra generazione di negri, sto citando eh, naturalmente, c'è un'altra un razza, un'altra stirpe di negri che non si vogliono lasciare vedere né parlare scendendo da alcune barche. Il resto è al solito quello che possiamo immaginare, cioè i nuovi venuti lasciano oro sui mucchi di sale, si allontanano, tornano agli altri negri e alla fine eh, si scambiano oro con sale. La cosa più interessante però viene adesso, perché ai mercanti che gli raccontavano queste cose, Elvise chiese come mai l'imperatore di Melli, cioè del Mali, non abbia cercato di scoprire chi fossero questi misteriosi partner. Cioè, voi ci andate, eh, siete lì, eh, vabbè che tornate indietro di una mezza giornata, però potreste cercare di scoprire chi sono questi altri. I mercanti risposero che per la verità anni prima un imperatore del Melli aveva deciso di catturare uno di costoro con un tranello. Alcuni suoi inviati si erano nascosti sotto i mucchi di sale e avevano catturato quattro di questi uomini misteriosi, salvo poi liberarne tre e tenerne uno solo pensando che sarebbe stato sufficiente. Ma l'operazione non aveva avuto alcun esito. Il, primo, il prigioniero, infatti, non aveva voluto né parlare, benché gli parlassero in molti linguaggi diversi, né mangiare. Sopravvisse solo quattro giorni e poi morì. L'imperatore di Melli si dolse molto di questa morte e vuole almeno sapere dai suoi uomini che aspetto avessero coloro che avevano catturato. E gli venne detto che sono alti più di un palmo rispetto a noi, sono più alti, hanno il labbro di sotto così largo che viene loro fino sul petto e questa è una pratica di deformazione del viso che era ancora praticata da certe tribù africane, eh, un, quindi largo, grosso e rosso, insanguinato nella parte di dentro, creature orribili, poveretti, le labbra, poi così divaricate, mostrano le gengive e i denti, che sono più grandi dei nostri, con due grossi denti ai lati, mentre la gengiva getta sangue. Questo è quanto io ho inteso di questa faccenda, concludeva il vise di Cammosto, e poiché tanti lo dicono, lo possiamo credere anche noi. Per la prima volta, dunque, la tradizione del silent trade del nullo commercio lingue contempla una trasgressione, un passaggio. Uno di quelli che stanno di là dal confine attraverso la zona liminare e viene finalmente di qua fra noi. Ma i risultati sono catastrofici. Invece di sciogliersi l'incomunicabilità con il partner misterioso si acuisce. Nessuna lingua conosciuta riesce a infrangere il muro del silenzio finché la morte, intervenendo, pone fine all'insostenibile situazione. Il fatto è che ricorrendo all'inganno e alla violenza, l'imperatore di Melli ha violato precisamente i due principi costitutivi del commercio muto, la giustizia, cioè il reciproco rispetto, e il silenzio, l'agire nullo commercio lingue, come dice Plinio che sono i due tratti, appunto, che avevamo individuato all'inizio in quello che avevamo chiamato il commercio dell'età del nord. Non poteva finire che così, questo che veniva dall'altro mondo doveva morire, un po' come in quei film di fantascienza quando arriva un alieno, ma non sopravvive nel mondo di qua perché appartiene a un altro regno. Le testimonianze estranee a quelle provenienti dalle culture antiche condividono dunque i tratti già sostanzialmente presenti nel racconto di Erodoto. Il commercio muto si svolge in terre lontane, misteriose, imprecisabili, come il mare delle tenebre, e così via. I luoghi scelti per la transazione sono remoti, l'assenza di scambio verbale di contatto personale è sempre rispettata, salvo che quella volta in cui la infrangono e il poveretto muore. Soprattutto però il commercio mutuo si svolge con stirpi straordinarie per la loro giustizia e spesso per il loro carattere direttamente soprannaturale. A questo punto possiamo rientrare verso il mondo classico e arrivarsi a una conclusione citando uno scolio alle argonautiche di Apollonio Rodio dedicato alle isole Olie che, ci dà ancora una forma diversa del commercio mutuo. E purtroppo sappiamo, noi classicisti, tutti i classicisti, sanno che spesso o frequentemente le notizie più interessanti sul mondo antico ci vengono dagli scoli, e anche questo caso lo conferma. Allora, questo scolio dice «Le isole di Eolo sono sette, le olie, in quella fra essa che ha nome Lipari, ovvero Astromboli, c'è un'incertezza, si diceva che dimorasse Efesto e che vi si sentiva il crepitio del fuoco e il battere dei martelli. Si diceva che in antico, chiunque portasse del ferro non lavorato, il giorno dopo riceveva in cambio una spada oppure qualsiasi altra cosa desiderava che gli fosse fatta e lasciava il compenso, il compenso per Efesto e i suoi fabbri. Queste cose le racconta Pitea, quindi c'è una fonte, Pitea da Marsiglia, nella circumnavigazione della terra, dicendo che anche laggiù il mare ribolle. Il luogo in cui lo scambio si svolge è eccezionale, Stromboli o Lipani, la sede dei fabbri divini. Anche il tempo lo è, perché certe cose, dice lo scoglio, venivano in antico, ora non avvengono più. Il cliente, se così possiamo chiamarlo, portava la materia grezza e il ferro non lavorato. Il giorno dopo, sempre in assenza di parole o di contatto, al posto di ciò che aveva depositato, trovava il prodotto finito. La spada, lo scudo, l'elmo, eccetera. A questo punto egli lasciava a sua volta il compenso per l'opera compiuta. Lo schema è sempre quello che conosciamo, anche se con un cambiamento importante. Stavolta il misterioso partner è direttamente un dio, Efesto. E già avevamo visto balenare questo, no? In quei naga, quei geni, c'è cioè, di mezzo il soprannaturale in questo tipo di, <coughs> di scambio. Ma cosa sono poi i manufatti in metallo che Efesto procura ai propri clienti? Sono oggetti soprannaturali, utile dirlo. Silenzio e reciproca assenza garantiscono in altre parole la natura soprannaturale del canale attraverso cui si realizza il passaggio dell'oggetto dal mondo umano al mondo divino e viceversa. Il tema che sottostà alla vicenda di Efesto e dei suoi clienti, chiamiamoli così, sembra dunque occupare uno spazio particolare all'interno della pratica del commercio mutuo. Dietro l'elaborazione di questo racconto, sta alla ricerca di una risposta alla seguente domanda. Come può un mortale qualunque usufruire del lavoro di un Dio? Perché se a richiedere delle armi ad Efesto è una divinità, come Teti, il problema non si pone, semplicemente la normale transazione. fra umani si sposta sul piano soprannaturale, i partner appartengono entrambi allo stesso ordine, sono due divinità. Lo ricordava ieri Eva Cantarella, eh, Teti va da Efesto e gli dice fammi le armi per Achille, Efesto gliele fa, Teti si la prende, sono due dei. Ma se io sono un umano <coughs> e voglio chiedere delle armi a Efesto, come posso fare? Eh, <coughs> come posso fare? Col commercio mutuo. Cioè le tradizionali regole, la reciproca invisibilità fra i partner, l'estrema giustizia che regola il rapporto, eccetera, eccetera, rendono possibile l'impossibile. Posso commerciare con un Dio? Tanto non ci vediamo, non ci parliamo. Mi avvio a concludere le mie riflessioni, tornando a Filostrato, il retore e eh, scrittore greco del secondo terzo dopo Cristo, però ricordando un episodio narrato in un'altra opera sua, la vita di Apollonio di Tiana, cioè quel asceta, filosofo pitagorico, operatore di miracoli, concorrente in qualche modo di Gesù Cristo, che nel primo secolo d.C. stupì, meravigliò il mondo, con le sue capacità taumaturgiche, le sue preveggenze, eccetera, eccetera. Allora, nella vita di Apollonio di Tiana, che il filosofo scrisse per, <coughs> su incarico di Giulia Domna, la moglie di Augusta, la moglie di eh, Settimio Severo, eh, si racconta che una volta Apollonio, che era un viaggiatore, viaggiava con i suoi seguaci, fra l'Etiopia e l'Egitto si trovò di fronte a una quantità ora potete già immaginarlo, di oro grezzo, lino, avorio, radice, unguenti e aroni, che giacevano incustoditi a un bivio. Ci risiamo. Si trattava di merci esposti lì dagli Etiopi per essere scambiati con gli Egiziani, secondo la pratica ormai a noi familiare. A questo punto Apollonio fa un'osservazione interessante, un po' come l'aveva fatta il vignaiolo nell'eroico di di, di, di, dello stesso autore, e dice Apolonio: i nostri bravi greci, se da un obolo non ne lucrano un altro e non fanno salire il prezzo delle loro merci, trafficando e accaparrandole, dicono che non è possibile vivere. Era davvero bello il mondo in cui la ricchezza non era tenuta in alcun conto e fioriva l'eguaglianza e il nero ferro era riposto, citazione di Esiodo perché la concordia regnava fra gli uomini e tutta la terra sembrava una sola patria. Quindi al commercio muto Apollonio contrappone le pratiche mercantili dei greci, volte solo al lucro, al guadagno illecito fondato sull'accaparramento delle merci di cui fanno salire il prezzo apposta. E questa condanna viene pronunziata contestualmente alla rievocazione dell'età dell'oro, quando la ricchezza era disprezzata e fra gli uomini regnava uguaglianza, pace e giustizia. Alla luce di questa ultima riflessione di Filostrato possiamo credo capire meglio qual è il valore culturale della vicenda di cui abbiamo seguito fin qui le articolazioni, il commercio mutuo, il salent trade, perché a noi questo ci interessa, che significato culturale ha questa vicenda? Il commercio mutuo, così come ci è descritto, risponde a un preciso bisogno culturale, cioè quello di liberare il commercio dalle caratteristiche che tradizionalmente l'accompagnano, ossia l'inganno, la menzogna, la frode e l'avidità, rendendolo conforme agli ideali che governarono la vita degli uomini durante l'età dell'oro, pace, rispetto e giustizia. Quindi è un mito che risponde a questa utopia, Possibile, sarebbe possibile realizzare il commercio senza ingannarsi a, a vicenda, senza mentire, senza usare parole menzogniere? Questa è la risposta, sì, in questo modo però, eh, con queste caratteristiche. Naturalmente, quando definiamo mito il commercio muto, <coughs> non vogliamo dire banalmente che si tratta di un racconto non veritiero, eh. Al contrario, è possibile che alcune delle testimonianze che abbiamo riportato e anche altre che abbiamo trascurato, sono moltissime, pur se velate da leggenda, corrispondano in qualche modo anche a pratiche reali che sono state effettivamente praticate. Se parliamo di mito è perché questo tipo di commercio, reale o immaginario che sia, costituisce comunque un modello ideale chiamato a rispondere a questo fondamentale quesito. È possibile per gli uomini commerciare in regime di totale giustizia. È possibile che essi vendano o acquistino merci senza inganno reciproco, all'interno di un modello economico governato non dal lucro, ma dalla diche, dalla giustizia. La pratica del commercio mutuo, eh, in cui gli uomini non hanno neppure bisogno di vedersi e neppure di parlarsi, per commerciare in un regime di reciproca fiducia ha voluto rispondere eh, affermativamente anche se probabilmente utopicamente a questa domanda fondamentale. Grazie